Volevo proporvi un, una conversazione figa. Perché stavo pensando a una cosa, stavo pensando al significato dei contrari, no? Cioè, che senso ha dire che una cosa è il contrario dell'altra? Per esempio, si tende a dire che la morte è il contrario della vita, si tende a vedere la morte come l'opposto della vita, no? Ma la morte ha un significato suo. Voglio dire che è completamente diverso e, ed è indipendente da quello della vita, anche della nascita. La nascita ha tutto il suo significato, la morte ha il tutto il suo significato, ma non si può dire che la morte è il, cont è il contrario eh, della, della nascita, della vita. È la fine. Sì, appunto, ma ha un, un significato tutto suo, no? E secondo me non ha molto senso parlare sempre di, di contrari e di avere sempre questa visione dualistica delle cose, se non è una e l'altra. Ci va un'emancipazione dei contrari. Vi spiego? È vero. È come se si parla di salato che tutti parlano di dolce, ma non c'entrano nulla. Però è pazzesco il capitalismo, voglio dire, quest'acqua viene dalla Toscana. Cioè io bevo acqua toscana scialla no? acqua panna è vero inoltre deve essere trasportata sui camion in autocarri cioè, cioè voglio dire ho pagato un franco e ho inquinato tutto il tratto che dalla Toscana E addirittura la, fino la rocchetta non... costa 90 centesimi come dici? la rocchetta costa addirittura solo 90 centesimi e viene da ancora sì. più lontano e non bisogna pagarle le cose guarda una macchina di pittura persino dove? Mm. Ah, sì. Qual è la tua concezione della vita? Joel? Vuoi la pesca prima gusto? Tu vuoi? Vuoi? Grazie. È vero che se già te la fanno pagare così tanto dovresti andare a togliere il label? Mm. Il level dovrebbe essere già solto, dovrebbe togliersi da terra. No! Bisognerebbe parlarvi di qualcosa di importante. Per esempio... Ho appena comprato l'abbonamento al Festival del film. È vero? Tu lo compri? Non so ancora. Penso di sì però. Ma perché io ho capito cosa pensi, perché io cioè, ho pensato di pensare come te, um, cioè di venire um, a spaccarmi al fiume tutti i giorni, sai, fuma fumare, mm -hmm. rilassarsi. No? Però rilassarsi. trovo che... Sì, rilassarsi, è vero. Però, mh, trovo che comunque... sia una manifestazione molto bella, poi... Mh, anche arricchente, no? Perché, sì. infine, trovo che pensare soltanto al piacere momentaneo, cioè al piacere a breve termine... Ma perché un film non è piacere a breve termine? Eh sì, però, un festival comunque è una cosa che si protrae nel tempo e che ti porta un seppur piccolo arricchimento, che ti, ti, ti dà qualcosina. Bene. Guardi, guardi un po' al futuro, cioè guardi un po'... Ehm, e se tieni, a, se tieni alla cultura guardi un po' al futuro, altrimenti eh, se no, eh, la cultura è morta. Ma cos'è eh. la cultura? Eh. Stavo giusto prima scrivendo un racconto di... No, il protagonista dice che il motivo per cui è un emarginato sociale è perché lui sta bene. Cioè sta proprio bene. E quindi, non sai no, oggi non si può stare bene, non è accettabile. È vero? Se, eh. E quindi analizza un po' la società, è quasi un testo argomentativo che lo racconto, mh, prendendo spunto dalle difetti che vede in suo padre. Quindi lui, non so, prende un avvenimento, certo, che non è piaciuto, e poi scrive tutto il corollario mh, prendendo in esame l'intera società, No. E l'ho intitolato sai come? No. Star bene. Il contrario di ciò che è richiesto. Cosa? Stare bene. E per arrivarci? Comunque per arrivare al discorso di prima. No, ehm, perché stavo pensando che stare bene è il contrario di stare male, no? No, senso ecco, in ehm, eh. Adesso, adesso ti filmo io È legittimo? No merda, ancora la pesca, tieni ah. È legittimo, ma... No. Non so perché tu sei abituato che il bene è il contrario del male Ma se ci pensi, cioè tu devi avere un'emancipazione un emanci... un del male e del bene Perché ognuno ha un significato proprio Mi spiego? Non capisco cosa vuoi dire Voglio dire che... Lo star bene è, ha tutto un significato suo, lo star male ha tutto un significato suo e sono separati, cioè non è um, che uno è il contrario dell'altro, cioè non è che sono gli, gli, gli antipodi, no? Sì. Mm, perché io sto mangiando una pesca mm. e adesso so bene mm. per il fatto di mangiare la pesca, mm. ma se non la mangiassi... Non starai male. Beh, però il dovrei, bene la mangiare. Pesca, no, non ce l'avresti, no? E co com così come la pesca non è l'unico fattore che ti fa stare bene in questo momento. Dovrei mangiare le ostriche con tutte queste perle di saggezza. Ma se tutti i tuoi fattori... per Perché non ridi mai alle mie freddure? Dillo, no, tu! Stai lì, io vado indietro, mi stai Quando tu inizi a fumare, eh, cerchi Dioniso, non cerchi Apollo. E quindi, eh, questi sono due, due, due opposti in, in, in, infondibili, non si possono... Eh, in questo secondo me, poi quello che perde sempre, e eh, che nell'evoluzione purtroppo ha sempre perso, è Dioniso. Perché? Non lo so, forse l'Ariele è proprio la dimostrazione vivente di quello di cui parlavo prima. Che gli opposti eh, in sé non esistono. Cioè? E cioè, com come fai a contrapporre proprio come opposti? Sì. Ehm, perché in sé Beh, ma io dico che è, la forza, è opposto almeno C'è la forza sembra. razionale eh, e la forza diunisiaca, la forza testaiola, si direbbe. E io dico che eh, se tu... Ehm, Fumi, controllato, è una miscela che non hai né l'uno, né carne né pesce, non lo so. Ho capito. Sì. Ti do ragione. Mm. Adesso devo pensare un altro tema. Il discorso qua è finito. Dimmi qualcosa. Parliamo dell'arte. Sì, volevo proprio proporti di parlare del valore artistico di, questa, di questo film. Nullo. <ride> no, come nulla e che valore vuoi che abbia? Eh, beh, un certo valore artistico. Noi stiamo facendo del meta materiale perché ma tutto quello che diciamo è preparato. È vero, però, eh, come è dire, è come la merda d'artista, no? Non è me, è, è, è, è nuovo, la merda d'artista è vecchia come il cucù. Sì ma ai tempi era nuova, insomma. Sì, ma no intendo dire come concetto perché alla fine vabbè la merda d'artista ma noi stiamo facendo stiamo usando youtube cioè voglio dire eh, è del qualsiasi... meta amatoriale perché tu fai una cosa piuttosto professionale questo lo tagliamo no, ma... ti stavo portando fuori Possiamo... per... strada no no ma aspetta cosa che dicevi stavo, volevo dire qualcosa su youtube qualsiasi ricorda secondo... il copione eh volevo dire qualcosa su YouTube, no, volevo dire qualcosa in merito a YouTube, eh, secondo me qualsiasi idiota può utilizzare YouTube, quindi non puoi dire che solo per te sia più nuovo della merda d'artista eh, un filmato caricato su YouTube non possa essere analogamente della merda d'artista, no? Mi sembri proprio un gigante, così. Perché? Perché sono più basso di te. Non sono mai più basso di me qualcuno. Secondo te è giusto che... alcune persone vivono col privilegio di una vita a prima gusto e altre persone si devono accontentare dell'embagio? Beh, secondo me... Così come ci sono persone che nascono sfortunatamente e, e non per colpa loro, per niente per colpa loro, anzi, con un pene di 3-4 cm e altre persone che nascono in un certo senso fortunatamente, forse sfortunatamente per alcune ragazze con un pene di 30 e quindi c'è una varianza di, di diciamo... Ma non essere ipocrita, di 10, no, non dirmi vero. che non vorresti avere un pene no. di 30 cm. No. E eh, eh, eh, così, diciamo, lì c'è la varianza di per 10, no? Da, da, dal più piccolo al più grande. Invece se tu guardi la differenza tra prima gusto e end budget, sarà 3, 4 volte, 2, 3, non so. Secondo te è giusto che alcune persone vivono con un capitale di 100 milioni e altre si devono limitare a 10.000 franchi all'anno? Ci sono le imposte Bisogna votare comunista No col cazzo, i <ride> comunisti sono dei <ride> coglioni <ride> E tu Joelle um, sei Pensi che sia giusto? 10 mezzi 10 mezzi visto che hai fatto fam cosa fa? 10 mezzi è 10 fratto 2 per 0,5 che fa 5 esatto perché in un litro ci stanno 2 mezzi okay. quindi 10 fratto 2 Sai, io penso che la vita in generale non sia giusta allo stato perché io sono qui a dipingere l'ombra del sasso, ma ogni volta che la guardo quest'ombra mi cambia e non riesco mai a, a dipingerla, e la trovo la cosa più brutta del mondo.